La televisione accesa, pensa nei miei occhi e si aggiunge a queste ore che vanno, Vente naviganti di una calma infinita tesa, scende la sera con le sue mille luci offuscate, col il suo vento. Il sole al mattino, oh, con i suoi telefoni, quelli che squillano corri e non risponde nessuno. Oh, con le sue stelle, la vostro precipitate dal cielo e nessuno... dormendo ancora scende la sera con le sue vinte parche nel mare fisse nell'orizzonte col suo miracolo dalle infinite reti abbassate dove il mare è un respiro con i suoi misteri di mappe stellate un silenzio sterminato nel pescatori protetti ed accompagnati da un cielo che la luna è Scende la sera sui miei verdi occhi arrossati sopra un uomo. Giovanni Ruolo